Ciao sono Marco, sono nello spazio più bello del mondo qui insieme al fedele amico a quattro zampe che non so se si vede dov'è, no si è fermato ma ci raggiungerà e voglio parlarti di qualcosa che puoi fare per migliorare di molto il tuo rapporto di coppia, non so se hai notato che nel tempo un pochino quando... Eh, ci dedichiamo all'ordinario nel tempo un pochino le cose si appiattiscono soprattutto quando abbiamo una routine quotidiana ecco il nostro sistema nervoso il modo in cui è fatto il nostro essere umano che è veramente vario e meraviglioso e molto affascinante tutto quello che è piatto tutto quello che non ha varianza smettiamo di percepirlo ed è come se non esistesse più ora tu direi e eh, grazie, mica servivi tu per dirmi che nel rapporto di coppia serve varietà. In realtà la varietà serve sempre ovunque, anche se abbiamo comunque bisogno di certezza. Il bisogno di certezza e il bisogno di varietà sono due bisogni fondamentali dell'essere umano che vanno a costituire una parte della grande complessità del nostro modo di essere abbiamo bisogno di certezza cioè di sapere che torniamo a casa e troviamo lì il nostro compagno la nostra compagna ma allo stesso tempo abbiamo anche bisogno di varietà per far crescere il nostro rapporto perché se non lo facciamo crescere si va ad appiattire tutto quel che non cresce tende a morire a meno che non sia un sasso cioè qualcosa di statico c'è bisogno di movimento c'è bisogno di novità quindi se vuoi migliorare, se vuoi arricchire il tuo rapporto di coppia, così come potrebbe essere anche il rapporto con i tuoi colleghi, allora devi assolutamente mettere all'interno di questo rapporto della varietà, delle sorprese ovviamente positive, devi creare un'alternanza al piattume quotidiano, perché l'essere umano purtroppo tende ad appiattire tutto quanto, tendiamo a fare così, perché ci piacciono le cose che già sappiamo però impariamo per differenza e questa è una parte, come ti dicevo della grande complessità dell'essere umano ed è anche una di quelle cose che lo rende così tanto affascinante spero di esserti stato utile come cerco di fare sempre io riprendo la mia corsa insieme al fedele amico a quattro zampe che stamattina veramente scalpitava voleva uscire a tutti i costi e non mi resta che salutarti con un abbraccio <ride> ciao